Poli, un'altra bella giornata di Economicamente, questo programma estivo che vi sta accompagnando in questa calda estate per parlare di argomenti di management, di impresa, di tutto quello che si svolge intorno all'economia, quello che stiamo vivendo e quello che stiamo calpestando come dico io nel momento che stiamo vivendo. Ho il piacere di avere in collegamento, eccolo qua, da Milano. L'amico Oliviero Castellani, eccolo qua, Buongiorno facilitatore a tutti. comportamentale, grandissimo facilitatore comportamentale che è qua con noi da anni e anni che lo conosco e lo apprezzo e lo stimo profondamente e sono onorato di averlo qua con me e di averlo anche, adesso dopo tanti anni anche c'è nata un'amicizia professionale e personale, avere un grandissimo formatore così economicamente mi riempie di orgoglio. Benvenuto Oliviero. Grazie mille Maurizio e grazie per l'invito. Grazie a te Oliviero di essere qua con noi perché abbiamo bisogno delle parole di un facilitatore soprattutto in questo periodo abbastanza complicato per gli imprenditori e per i consulenti. Un momento anche di, di, di smarrimento ma che non ci deve lasciare così in balia degli eventi perché... Il ruolo tuo del facilitatore è molto importante perché aiuta le imprese, gli imprenditori nei loro programmi di sviluppo commerciale, nelle loro idee di vendita, di proposta, sia dal punto di vista dei servizi, sia dal punto di vista degli oggetti, perché tutti abbiamo delle grandissime idee, ma se non le vendiamo le grandissime idee rimangono nel mio cassetto. Vero Oliviero? Sì, è così, eh, anche in un periodo, anzi, soprattutto in un periodo come questo, dove veniamo da tre anni che hanno logorato la mente delle persone, quindi senza fare della psicologia spicciola né andare nella profondità di quelle che si chiamano le neuroscienze, però, sicuramente se parliamo di un rapporto tra eh, aziende e mercato, è che le aziende sono fatte da persone e il mercato è fatto da persone, possiamo dire che stiamo attraversando un momento dove entrambi i soggetti, entrambi i soggetti, le aziende, i consulenti, piuttosto che gli imprenditori, per un motivo, gli acquirenti o le persone, che cosiddette clienti, clienti potenziali, tendono a fare sono due elementi, che in questo momento mi trovo a dover affrontare con tutte le aziende e le persone che a fianco nel tentativo di aiutare a raggiungere i risultati i due elementi che in questo momento stanno caratterizzando ma i comportamenti in generale delle persone sono quello del procrastinare e quello dell'accumulare mi spiego meglio di fronte a un periodo lungo alle spalle eh, non positivo eh, parlando di finanza comportamentale guardando con lo specchietto retrovisore quello che è successo sino ad oggi e proiettando nel futuro sicuramente il procrastinare è una delle azioni che le aziende fanno rispetto agli investimenti le famiglie e le persone rispetto alle scelte person personali di investimento di acquisti, di rinnovamento sono, il procrastinare è uno degli atteggiamenti più eh, diciamo ricorrenti in questo periodo e l'altra faccia della medaglia è l'accumulare cioè cercare di accantonare risorse perché non si sa mai che domani i periodi possano essere anche peggiori di quelli attuali ovvero ci si trovi in momenti meno favorevoli quindi trovandoci in questa situazione dovendo affiancare persone che devono uso una parolaccia convincere altre persone a fare qualcosa nel loro interesse Talvolta i blocchi psicologici e di riflesso i comportamenti sono più reattivi che attivi. Per cui quando si parla, a me hanno dato tante etichette eh, nella vita, mi hanno chiamato fornatore, trainer, eh, vabbè, prima ancora docente, eh, poi consulente, adesso facilitatore comportamentale, ma girando intorno alle parole, in realtà il mio lavoro consiste nell'aiutare le persone a venersi incontro partendo da una di queste che normalmente sono i fornitori per arrivare ai clienti, affinché diano ai loro clienti e ai loro potenziali acquirenti le migliori risposte possibili nel reciproco interesse. Una cosa da te, ma torno sempre allievo da te, sì. sempre al primo banco a prendere appunti è sulla negoziazione, tu hai una dote sì. incredibile nell'arte nella, nell della negoziazione, nell'insegnare sì. l'arte della negoziazione che ritengo Oltre a quello che hai detto tu, che è veramente giusto, ho visto i depositi che ci sono sui conti correnti enormi, basta leggere i dati di Banca d'Italia, che è il procrastinare, farò eh, questo investimento, non metterò i miei soldi qua, nell'azienda, il macchinario, forse lo prenderò, certo. eccetera, eccetera. Certo. È la fotografia esatta di due anni di pandemia, della situazione adesso dell'inflazione, guerra e tutto quello che ci va dietro, di blocco dal punto di vista psicologico, hai fatto una fotografia perfetta. Poi ci mettiamo anche i problemi di casa nostra e siamo a posto. Ecco, non, quello non volevo dirlo, hai ragione. No, ci... no, ma dobbiamo metterci. Però, mettersi, però hai ragione perché, mettiamo... perché ci mettiamo il carico da briscola, noi eravamo eh. Eh, così con un bellissimo ammiraglio che andavamo con la nostra bella navetta e ci auto affondiamo così. E allora, vedremo come va a finire. un popolo di santi, navigatori e poeti. Speriamo che il navigatore ci aiuti in questo momento esatto, speriamo di trovare un bravo navigatore. Ma tornando sì. a te, tornando alla negoziazione, Dimmi. cosa ci puoi dire sì. sull'arte della negoziazione? Allora, l'arte della negoziazione è una, diciamo, è una parolaccia. Ma parliamoci sinceramente, noi negoziamo da quando siamo bambini. Eh, negoziamo per ottenere qualcosa dai nostri genitori e i nostri genitori negoziano con noi per ottenere qualcosa da noi. Dopodiché la negoziazione normalmente viene vista come un episodio, in molti casi sporadico, nel quale due parti cercano di trovare un accordo al fine di eh, potersi, come posso dire, incontrare su un interesse comune. Questa è la definizione, se vogliamo, da manuale detta più o meno correttamente. In realtà, però, la negoziazione è il frutto di tutto un processo relazionale che le persone installano tra loro e questo vale tra genitori e figli, marito e moglie, imprenditori o manager e diciamo le persone che collaborano con loro e tra aziende attraverso le loro persone di contatto, venditori, funzionari commerciali, agenti, eh, persone di call center, inbound e outbound, con le, la loro clientela o, potenziale o attiva che sia. Negoziare in fin dei conti eh, si può rappresentare in quattro livelli, diciamo, di Sì, se, se, se, se, ma senza diventare troppo semplicistici, ma... La natura umana è molto più semplice di quello che poi i libri di testo o chi fa il mio mestiere tende a, a, a rappresentare. Oh, come... La natura umana ha bisogno di quattro fasi. Eh, tu prima dicevi, io e te ci siamo incontrati anni fa, eh, ci siamo visti, piaciuti e comprati. Vediamola così. La prima cosa che abbiamo dovuto fare, quando ci siamo incontrati, così almeno andiamo via con un esempio quasi concreto, è stato connetterci. Connettersi cosa vuol dire? Il primo elemento della, della negoziazione è capire cosa c'è nella testa dell'altro, che non significa manipolare o fare il gioco a casella dei poveri, significa cercare di capire come la persona che hai di fronte vede la situazione, vede la questione, vede ciò di cui tu vorresti discutere e mirare subito a comprendere con chi si ha a che fare, sia una persona aperta, chiusa, diretta, indiretta in modo da poter utilizzare l'atteggiamento migliore, il comportamento migliore tecnicamente si chiama il posizionamento migliore per potersi relazionare con quella persona quindi la prima regola del negoziatore è non cercare di imporre la sua persona ma cercare di, tra virgolette, leggere chi è da quanti al fine di potersi connettere Ora io ne dico quattro di quasi, ma in realtà sono un tutt'uno, è come un minestrone che ha tutti gli ingredienti dentro. La seconda è la comprensione, ovvero il comprendere, cioè cercare di capire le motivazioni per le quali quella persona si comporta in un modo e vede la questione che stiamo affrontando in quel modo. È ovvio che quando io e la persona abbiamo lo stesso stile, e probabilmente vediamo le cose nella stessa maniera, e siamo tutti e due, passano accomodanti l'uno con l'altro, la negoziazione va via liscia. La questione nasce quando entrambe le persone, partendo da posizioni personali distanti, hanno due possibilità. O raggiungono un accordo perché riconoscono entrambe l'interesse comune nel fare quell'accordo, oppure, oppure si allontanano. Quindi comprendere, poi dovrebbe farlo anche l'altra parte, il comprendere, ma per chi è soprattutto l'attore, quindi il venditore, l'imprenditore, cioè colui che propone l'azione, comprendere chi è dall'altra parte e i motivi che la spingono a, non fare, a fare o non fare le cose è decisamente importante. Dopodiché se l'altra parte non si apre spontaneamente, il negoziatore cerca attraverso degli esempi, delle metafore, adesso va di moda di moda va bene. viene anche citato ampiamente lo storytelling quindi ad esempio sì. storie che devono coinvolgere emotivamente per carità se tutto viene fatto all'interno dell'alveo corretto è perfetto se viene fatto con altri intenti è discutibile però qui entriamo in un campo etico che non fa parte della nostra chiacchierata quindi attraverso, chiamiamole domande o conversazioni, si cerca di far riflettere l'altra persona perché nel comprendere c'è il riflettere su come determinate varianti potrebbero migliorare la sua situazione. A questo però richiede, per fare questo, la terza... Volevo dimmi. far notare a chi ci sta ascoltando che ha detto due cose molto importanti secondo me, poi passiamo alla terza e alla quarta. Vai, cioè, vai. Stai dicendo una cosa secondo me importantissima che è... Due orecchie e una bocca, quindi nella negoziazione avremo... Due, due orecchi, occhi anche. Hai due occhi, quindi osservare, ascoltare e poi forse parlare, forse dopo parlare. Sì, e poi sì. la cosa che hai detto è importantissima secondo me, perché quando riguarda l'ascolto proattivo, quello che vuoi, eccetera, eccetera, nella negoziazione è importantissimo quello che stai dicendo tu, è fondamentale l'ascolto della persona che ci sta davanti. Se non l'ascoltiamo, vale, e, e poi è aggiunto una cosa importante, chi domanda, comanda. Certo. Che le domande certo. che tu ci hai sempre insegnato nei corsi sono fondamentali. Io voglio sottolineare questi due passaggi perché secondo me senza queste fondamenta non si prosegue. Eh, ricordo sempre che siamo in diretta sul canale Sky 810 e in streaming su www.welltv.eu e sulla pagina della TV, well TV siamo già in streaming sui social Facebook, ovunque in questo momento. Grazie Oliviero. Grazie a te, guarda, sulla tua, tua ultima riflessione aggiungo, eh, parlando proprio di ascolto, quello che sentì da una psicologa sudafricana molti anni fa, eh, abbiamo fatto tutta un'esperienza quasi mistica sui frattali portati alla comunicazione, alla negoziazione, un giovane questa signora, la quale ci faceva riflettere su due cose. Eh, ci sono persone che ascoltano per capire, ci sono persone che ascoltano per rispondere. Le persone che ascoltano per rispondere, secondo lei, erano persone che avevano un comportamento di ascolto di tipo reattivo, cioè ti ascoltano per dire la loro. Questo comportamento di tipo reattivo tende a non essere cosiddetto riflessivo, che è il secondo che andremo a vedere, e pertanto ci fa navigare sulla superficie delle cose. Ecco, per un negoziatore il comportamento reattivo è un suicidio, tenendo presente che molte, molti individui, anch'io di natura sono così, mi sono dovuto correggere nel corso della vita, tendono a voler risolvere le questioni nel tempo minore possibile. Io ho imparato a mie spese che una negoziazione può durare anche, adesso io dico mesi per non dire anni, perché poi dipende da che tipo di negoziazione è, ma che la fretta normalmente, quindi il cosiddetto ascolto reattivo, che è poi portato più a manifestare le proprie ragioni che non andare incontro all'altro, tendono tend normalmente a considerare. Quando invece parliamo di ascolto riflessivo, eh, diceva sempre questa signora, l'ascolto riflessivo parte da un presupposto. Tu devi, tu hai parlato prima delle domande, una tua domanda deve avere un pensiero strategico. Il pensiero strategico deve essere che quella domanda non ti deve portare ad avere una risposta o un'informazione, ma ti deve portare ad aprire una strada con chi hai di fronte per comprendere le reali motivazioni, e mi aggancio a quello che dicevo prima, della persona con la quale stai interloquendo. Quindi chi attua l'ascolto riflessivo accetta il rischio di fare una domanda ridondante piuttosto che il rischio di fare una domanda in meno ed arrivare a una cosiddetta manifestazione reattiva controproducente per entrambe le parti, perché ricordiamoci una cosa, quando una negoziazione non va a buon fine, ammesso non concesso che ognuno possa avere le sue ragioni per farla saltare, in realtà una negoziazione non va a buon fine perché le parti non sono riuscite ad accordarsi su qualcosa che probabilmente rappresentava un interesse comune e che quindi entrambe, non importa la colpa di chi è, non riusciranno a soddisfare. Dopodiché in ogni negoziazione c'è un limite a tutto, per cui non è che io per soddisfare un bisogno devo essere disposto a regalare la mia camicia. Andavo sulla terza C, perché abbiamo detto connessione, comprensione, la terza C è coinvolgimento. Coinvolgimento non è quella parola che intende "e eh, volemmo se bene, no. Coinvolgimento vuol dire fare in modo che la persona che è di fronte a noi dialoghi con noi. Per creare un buon coinvolgimento, sempre con le altre due, io devo avere la capacità di essere accessibile per avere accessibilità, essere valutato affidabile per poi poter essere anche per l'altra persona credibile. Queste che sembrano parole messe lì a caso, in realtà dietro hanno un mondo che è tutto un mondo di posizionamento, come dicevo prima, nel quale... Cioè, Negoziare è la cosa più semplice del mondo ma è anche la più complicata del mondo perché litiga normalmente con i nostri pensieri, con i nostri desideri, con le nostre aspettative e in molti casi col nostro ego che talvolta è fin troppo autoreferenziale. L'ultima, C, la quarta, è condivisione. Quando mi sono connesso, ci siamo, ah, ci siamo connessi, ci siamo capiti. Coinvolto vuol dire ci troviamo bene a relazionarci uno con l'altro le distanze le abbiamo accorciate condivisione vuol dire trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti in funzione di quello che era l'obiettivo per il quale c'eravamo seduti al tavolo ora non vado nei dettagli che non è 50 e 50 perché sennò scadremmo in un corso di formazione però queste 4 C sono importantissime soprattutto visto che e tu so che lavori nel mondo finanziario, assicurativo, soprattutto quando vendiamo servizi e beni intangibili, cioè la capacità di costruire un progetto insieme al cliente. Allora, un conto è vendere un prodotto, e un conto è costruire un progetto. È un po' come nei beni tangibili. Un conto è che io vado al supermercato a comprare dei Kellogg's, oppure un conto, facciamola più semplice, un conto che io vado ad un'azienda e compro che ne so un macchinario che mi serve un conto che vado da un'azienda e dico io vorrei cambiare la mia eh, produzione o vorrei amplificare aumentare la mia produzione piuttosto che diversificare la mia produzione come possiamo fare È sempre l'azienda che vende il macchinario eh? se ti chiedo un macchinario trattiamo in maniera transattiva sul macchinario, sull'assistenza che mi darai, sul prezzo che mi farai, sui pagamenti, eccetera, eccetera. Ma se cominciamo a discutere di come mi puoi aiutare a risolvere un mio, diciamo così, problema o a raggiungere un mio desiderio che mi può creare un'opportunità, qui entriamo nel campo della consulenza sia che trattiamo di beni tangibili sia che trattiamo di consulenza finanziaria assicurativa eh, allora, molte aziende ancora oggi diciamo retail del mondo finanziario assicurativo eh, vanno, e non c'è nulla da dire, eh, fa parte de del mondo vanno per campagne e necessità di collocamento prodotti questo ci sta, lo fanno tutti lo fanno le lo fanno case d'auto, cioè. Quando, quando hai dei beni nei quali credi e che vorresti che il mercato assorbisse, tu li vai a spingere. La questione però è se quando io spingo un bene, lo spingo in quanto tale o se cerco di, colloca, di collocarlo all'interno della situazione del cliente che ho di fronte. Allora vi faccio un esempio eh, banalissimo. Andiamo sulla consulenza finanziaria. Un attimo, devo, ti fermo, Oliviero ti fermo un attimo. Prego dimmi. Eh, volevo ringraziare la, la regia perché ci sta facendo vedere il tuo sito mentre tu stai parlando esatto. con le tue soluzioni, con i tuoi contatti con le tue aziende mm -hmm. che hai consulenziato fino ad ora mm -hmm. insomma tutto la, il mondo di pr 3it la regia ha fatto scorrere mentre parlavi per dare anche dei... E ringrazio la zona. regia naturalmente Sì esatto esatto però ti lascio andare avanti adesso scusami perché era importante questo No punto. no ma ho quasi terminato allora stavo dicendo se io di fronte a un cliente Faccio l'esempio più banale, eh? che mi arriva mi... single, eh, senza parenti e mi viene a dire io avrei bisogno di fare qualcosa perché un domani non so di che morte morirò con la pensione, che cosa possiamo fare? A quel punto è una trattativa, da un punto di vista semplice, bisogno identificato dal cliente, espresso, affidamento al consulente. La negoziazione, la trattativa al massimo va sul tipo di soluzione finanziaria che si va ad utilizzare. C'è una fin soluzione finanziaria tecnicamente più adatta, c'è una soluzione finanziaria coronaricamente, cioè legata a quelle che possono essere le ansie, le paure o le certezze del cliente, che tende ad essere personalizzata a chi abbiamo di fronte. Allora. Anche in una vendita così banalmente transattiva, perché ti chiedo una cosa, che cosa mi dai? Fammi vedere cosa mi dai. chiedo all'altra parte, se fa delle domande di approfondimento, ammesso in un concesso che non conosca già la persona, rispetto a quello che è la visione del mondo della persona, quindi se è una persona positiva, negativa, se ha paura della sua ombra, piuttosto che se è un pioniere, utilizzerà non solo il prodotto, ma anche le argomentazioni e le motivazioni che incontreranno maggiormente la persona che avrà di fronte. Ma cosa succede normalmente? Io arrivo da te, Maurizio, dico te perché ti ho dall'altra parte, dico vorrei fare sta roba qui, e tu mi dici ce l'ho, e cominci a farmi o una proposta o una serie di proposte che poi mi mandi in confusione a volte anche. Il consulente invece si ferma e dice perfetto, guardi, ho quello che fa per lei, però mi aiuti a capire due cose della sua persona in modo da dare la risposta, non il prodotto, la risposta migliore. Dopo lo so che la risposta la do sempre attraverso un prodotto, però a questo punto qui tutto diventa molto più fluido e il coinvolgimento, che dicevo prima, parte andando a ritroso dal capire che ho di fronte, e quindi dal consolidare una relazione che nel tempo darà altri frutti. Ma facciamo un'altra questione. Arriva lo stesso cliente che non è single e non ha parenti, ha moglie e figli piccoli. E noi analizzando questa persona ci rendiamo conto che magari deve cambiare casa tra un po' di tempo, ha i figli da tirare grandi, domani magari li vuole mandare a scuola. Lo stesso. Dico che li riconosce, ma potrebbe anche non riconoscerli questi tipi di problemi. La questione è qual è la sua priorità, che cosa deve affrontare per primo, che cosa gli sta più a cuore, qual è il suo desiderio o sogno nel cassetto. In base a questo io vado a costruirgli quelle risposte che tendenzialmente potrebbero essere più utili a loro. Ho fatto questo discorso e mi taccio poi semplicemente perché a livello di manuali e di teoria tutte le cose che ho detto le, si trovano dovunque. Quindi non ho detto nulla di eccezionale, ma sono i comportamenti quelli che a volte non sono coerenti con quello che ci fa condividere. E qui, chiudendo, eh, cito eh, le parole di un mio vecchio mentore che mi disse una volta stampa, lui mi disse una cosa e gli disse, guarda, la so, la so, fa. Sì, Oliviero mi disse, ma il fatto che tu la sappia, ma non la applichi, è come se tu non la sapessi. Quindi, il fatto che noi conosciamo tutti i passaggi teorici e non li applichiamo è come se noi non li conoscessimo. E questo vale anche poi in tutti i fattori relazionali anche all'interno di quello che può essere l'esercizio della leadership del management che magari alcuni manager devono esercitare rispetto alle loro persone che poi vanno sul campo. Non so se ti ho risposto Maurizio. Hai risposto benissimo, anzi devo dire che chi rivedrà questa puntata sui canali YouTube, sui canali social, avrà l'opportunità come imprenditore, come impresa, come consulente di aver già fatto un mini corso di formazione e un refresh sulla situazione che stiamo vivendo, indipendentemente dalla situazione economica che stiamo vivendo, perché i mutamenti non dipendono da noi, sono esogeni, non sono endogeni, questa certo. cosa qui, questa formazione mentis, questa applicare e continuare a studiare, conoscere per decidere, o ti formi o ti fermi perché è così quindi queste cose le ho rubate a Oliviero no ma mi hai fatto sorridere perché sempre quel famoso mentore mi disse proprio tre secondi ti prendo mi disse, se tu vuoi rimanere giovane e questa è forse una delle mie fortune che ho nella vita eh, eh, ho tanti difetti però questa è una fortuna quindi non, non la ritengo una qualità ma una fortuna dice se tu sei curioso rispetto alla vita e riesci a rinnovarti nelle cose ovvie rimarrai sempre giovane quantomeno di testa perché poi il fisico fa il suo, se vivi di déjà vu invecchierai prima del tempo e quindi formare e informarsi al di là di quello che potrebbe essere l'aspetto canonico istituzionale è in realtà la curiosità verso la vita ed è quella che molti chiamano la proattività cioè la capacità di non dire ho già fatto ho già visto, ho già dato ma in realtà è, ok, la situazione è questa, vediamo se alcune cose che magari, sempre che io non le rifiuti per natura personale, etica e tutto, se alcune cose che in passato non mi hanno dato risposta, magari essendo riprese, possono darmi risposta. La curiosità è la cosa più bella della vita. È vero, la mezz'ora è volata, stava volando, abbiamo ancora eh, due minuti. Troppo sì. E la cosa che hai regalato è bellissima, perché dà spunti di riflessione a tutti, sia come consulente, come imprenditori, ripeto, come imprese, ti possono trovare sul sito pierre 3it per quanto riguarda i contatti, eccolo qua, ringrazio ancora Mariano in regia, e poi l'ultima cosa che ti rubo velocemente, che tu mi hai detto non chiedermela, non chiedermela, e eh, io te la chiedo, invece è eh, quella bellissima cosa, metafora che fai su Ikea. mi piacerebbe che concludessi la puntata con questa cosa che mi è rimasta in questo periodo, però è molto importante secondo me. Ci due allora, minuti? Di, di chi cerco di dirlo velocemente senza sforare nel tempo. Allora, il, adesso non mi ricordo il nome, ma colui che fondò Ikea la fondò perché, la, la sua biografia lo dice, eh, uscendo una volta dal negozio, vide una persona che cercava di smontare un divano per poterlo caricare sulla sua Volvo e quindi gli venne l'idea dell'IKEA, però questa è una questione a parte, però diciamo che l'IKEA nasce da un bisogno riscontrato rispetto, poi probabilmente non ha visto solo una Volvo, poi si sarà documentato, l'effetto IKEA nel campo della consulenza si ricollega alle questioni di prima, cioè dice questo, l'effetto IKEA è io sono soddisfatto del mobile che ho costruito, anche se è un po' traballante perché ci ho messo del mio. Quindi chi compra di Ikea non compra solo per, tra virgolette, risparmiare. Probabilmente c'è anche chi lo fa per quello. Ma lo fa perché vuole dar eh, seguito alla sua voglia artigianale. Quindi anche nel campo della consulenza, coinvolgere le persone, la terza C, vuol dire applicare l'effetto Ikea. Mi spiego meglio. Più le persone si sentiranno partecipi nella costruzione del loro progetto, più sosterranno consulenti, venditori, agenti e aziende nel momento in cui magari quel progetto non raggiungerà l'obiettivo nei tempi che loro si aspettavano. Ti l'ho chiesto all'ultimo secondo, sei stato bravissimo, eh, abbiamo trascorso mezz'ora velocissima con te piena di ricca di contenuti, ti ringrazio di cuore Oliviero, ti auguro ogni grande saluto. Ringrazio di io a voi, è stato... Maurizio, sai che con te è sempre un piacere, quindi... Liviero, un grosso abbraccio e rimando tutti i telespettatori di Economicamente a domani mattina alle 8.30, alle 9 con Economicamente. Grazie e a domani. Grazie a tutti.